Intanto grazie a tutti, prima ancora che dar speranza io volevo ringraziare il Mannini perché il movimento ma penso tutto il paese ha bisogno di gente sanguigna, di cittadini consapevoli e che siano anche in grado di portare avanti delle battaglie in maniera ferma, dura, non violenta ma certamente coerente con determinati valori che sono quelli che affondano le radici non soltanto nella nostra carta costituzionale, ma nelle nostre culture, culture civili, che qui penso siano presenti in tante e tante forme, perché credo che qui dentro ci siano persone che magari hanno un passato di un certo tipo, un passato di un altro tipo ancora, ma se si è tutti qua dentro è perché si vuole appunto avere alla fine del tunnel la speranza lì pronta ad attenderci, ma la speranza noi la... Troveremo soltanto se la costruiamo e la dobbiamo costruire noi. Non c'è da scherzare, non c'è da far battute. Io ricordo Mario Monicelli, quando sosteneva che la speranza era la classica bufala con cui una certa tradizione, io aggiungo pseudo-cattolica, ha sempre intortato i fessi di questo paese e non soltanto. Io vi dico subito che sono di formazione culturale cattolica, ma fin da subito insomma, penso di essere stato un cattolico eretico, un cattolico ben poco curiale, io non soltanto non ho mai votato democrazia cristiana, ma non ho proprio mai votato fin quando non ho avuto la possibilità di eh, incrociare nella mia vicenda personale il movimento se qualcuno volesse ecco, trarre l'infa per costruire la speranza secondo me un libricino scritto con un italiano che non è proprio gradevolissimo oggi ma che può comunque essere letto, un libricino che ci può dar, da, ci può dar tanto è un libricino che ha scritto Giuseppe Mazzini tanto e tanto tempo fa, dei doveri Dell'uomo. Mazzini aveva una cultura kantiana per certi versi, per certi versi ma non vado qui a entrare nel merito e affronto subito le questioni. Per quanto lo debba fare rapsodicamente, perché voi avete trattato tantissimi temi. Allora, io sono sempre più convinto che la famosa lettera che sarebbe stata inviata, che è stata inviata nell'estate del 2011 al governo italiano, sia una sorta di vademecum con cui affrontare l'attualità politica. All'epoca, questa è una mia opinione, noi siamo stati già commissariati, non lo dobbiamo sapere ufficialmente, ma all'epoca si sono tracciate le linee che danno la direzione di corsa del nostro paese per i prossimi anni alcuni ce li abbiamo già alle spalle altri dovranno venire se noi non ci opponiamo come popolazione, ovvio noi continueremo a registrare fenomeni che sono sotto gli occhi di tutti e che sono ancora più accentuati in paesi come la Grecia, come Cipro e come la Slovenia noi stiamo registrando un cosiddetto smantellamento dello stato sociale e contestualmente stiamo registrando un ritorno di fiamma verso miti che hanno funestato gli anni Ottanta, penso appunto a Margaret Thatcher, penso a Ronald Reagan, al Reagan Economics, penso insomma a tutti quei miti naturalmente falsi per cui si è sempre sostenuto che lo Stato fosse sinonimo di schifezza ieri io ragionavo sulla battuta di Renzi è uno schifo e ragionavo sulle parole che mi sono sentito dire dal senatore Micheloni in commissione affari costituzionali noi stiamo lavorando sulla legge elettorale lui nel suo intervento ha accusato noi del movimento di usare parole contro le istituzioni e non contro la politica perché questo era l'argomento di Micheloni anche all'estero si usano parole contro la politica per esempio in Francia per esempio in Germania ma non si manca mai di rispetto alle istituzioni io mi sono alzato e me ne sono andato perché è inutile replicare con chi è sordo l'ho imparato quindi ho dovuto eh, sbollentare la mia indignazione in altro modo, io volevo replicare a Micheloni ma che rispetto si può avere di un'istituzione che per esempio vota affinché lo stipendio ad un parlamentare non soltanto carcerato ma anche condannato venga corrisposto? Siamo una barzelletta, e questa è un'offesa gravissima alle istituzioni che voi per primi dovreste avvertire ma loro non hanno questa sensibilità loro in funzione della ragion di Stato o comunque della ragione di partito o come io dico in maniera più greve voi me lo concederete in funzione dei cazzi loro sono disposti a sorvolare su tutto su tutto che cosa significa? io ho un'idea di comunità nazionale quando ero ragazzo c'era la querelle fra comunità e collettività se tu eri a favore della collettività avevi una formazione culturale marxista, bolscevica, se tu invece eri a favore della comunità ti riferivi ai pensatori della destra usiamo le parole che vogliamo per me è scandaloso che si possa avere il cinismo necessario per poter dire: Sono le intercettazioni telefoniche che tutti quanti abbiamo letto: faccio più soldi con gli extracomunitari, con gli immigrati piuttosto che con la droga. A calci nel culo, poi non mi interessa se tu sia di destra, di centro, di sinistra, non mi interessa, può pure essere il movimento. A calci nel culo, fuori. Purtroppo però in Italia noi non ragioniamo in questo modo perché siamo stati abituati a ragionare per appartenenza. E allora, Emma, quando io ho letto che fra gli indagati e gli inquisiti probabilmente ci sarà anche il capo di gabinetto di Walter Bertroni, e il capo di gabinetto non è proprio chi passa là per caso, ma è l'uomo di fiducia, è l'uomo che sa tutto l'uomo che decide anche al posto di quando ho letto questo mi sono fatto l'idea della gravità della situazione io ieri ero appunto presso il consiglio comunale di Roma parlavo con alcuni giornalisti e loro mi dicevano che si aspettano che ci sia uno tsunami paragonabile a quello che è iniziato a Milano con il Pio Albergo Trivulzio e che poi ha prodotto Mani pulite. Perché dico questo? Perché io sono convinto che noi come cittadini, a prescindere dal voto, perché io il voto non lo chiedo a nessuno, io sono qua semplicemente per portare una testimonianza ed un'informazione di quanto si fa là dentro, io sono convinto che noi come cittadini se abbiamo la fierezza e l'orgoglio e dunque anche la consapevolezza di appartenere alla stessa alla stessa comunità nazionale, allo stesso popolo di cui diciamo essere parti, ci dovremmo battere in maniera incazzatissima a fronte delle continue retrocessioni di spesa e quindi di investimento che si fanno in settori fondamentali. Io poc'anzi ascoltavo uno degli ultimi temi trattato da Giancarlo, Gianfranco, ascoltavo il riferimento alle malattie delle persone anziane, io ho mamma che è affetta da più tempo dalla sindrome di Alzheimer, siccome abbiamo spalle abbastanza larghe stiamo provvedendo noi figli e papà, a prescindere dal fatto che per papà è un è un dolore continuo perché mamma è a casa e quindi vedere la compagna della tua vita che non è più in grado di... ultimamente ha perso anche la fonazione, quindi non parla non è in grado di interagire è comunque un dramma notevole per cui uno Stato che volesse manifestare sensibilità nei confronti di tutti i suoi cittadini metterebbe a disposizione anche dei supporti, dei servizi di assistenza perché poi non ci, sei, non ci si deve stupire se a fronte di diagnosi di un certo tipo veniamo a sapere di suicidi o di omicidi suicidi prima si fa fuori quello che e poi dopo si suicida perché la nostra è una società che in nome dell'individualismo trionfante abbandona a loro stessi i deboli e in questo caso in particolar modo gli anziani per poi dire esplicitamente, beh, sbrigatela a te, noi abbiamo spalle abbastanza larghe quindi stiamo provvedendo da noi, ma vi posso garantire che non è una cosa semplice e col fatto che noi stiamo invecchiando e stiamo invecchiando in maniera cospicua e stiamo invecchiando, accettando... accettando la vulgata del sistema consumistico per cui noi dobbiamo privilegiare la quantità alla qualità noi stiamo sempre più producendo problemi per la comunità o la collettività se vogliamo problemi che però poi diventano motivo di profitto per il privato ve lo spiego con un esempio abbastanza semplice Crotone. Crotone è un SIN, è un sito di interesse nazionale relativamente a questioni ambientali. A Crotone l'industria chimica ha fatto schifezze inenarrabili, ma tanti i crotonesi, i calabresi e i meridionali tutti sono abbastanza stupidi da non capire quello che si fa a loro danno e purtroppo è stato molto spesso così perché quando un popolo viene lasciato all'ignoranza, il popolo si fa fare quello che il potente vuole e noi abbiamo permesso al potere di farci di tutto. Benissimo, Crotone si sta registrando ormai, non dagli ultimi anni, ormai è una questione che si trascina da decenni, un picco che sembra non conoscere mai fine di insorgenza di malattie tumorali. In particolar modo in alcuni siti eh, precedentemente occupati da aree industriali sono tuttora presenti ferriti di zinco, che mi dicono i miei colleghi della Commissione Ambiente essere fra i materiali più tossici e più inquinanti. Benissimo, piuttosto che investire nella bonifica, piuttosto che investire quantomeno nella messa in sicurezza, che è ben altra cosa, si investe soltanto nella sanità. Uno può pensare, va bene, la sanità pubblica, no, la sanità privata convenzionata. E allora poi ti tirano fuori dei calcoli secondo cui un malato di tumore attualmente costa annualmente allo Stato circa 250.000 euro almeno nella regione Calabria, credo che sappiate che noi in Calabria abbiamo avuto dei problemi enormi con la sanità, in Toscana la cosa mi sembra che sia ben diversa, io proprio due giorni fa all'uscita dall'aula mi sono fermato con due colleghi del PD, tra l'altro uno toscano, Martini, il Renziano, e Ho assistito ad una sorta di polemica fra Martini eh, Martin e mm, Stefano Esposito, il senatore piemontese a favore del TAV, e l'oggetto del contendere appunto era l'organizzazione del sistema sanitario nazionale a seguito della riforma del titolo V. Secondo Esposito era stato fallimentare, quantomeno in Piemonte e in tante altre parti d'Italia. Secondo Martini, per la Toscana, il funzionamento dello stesso era esemplare. Era stato governatore in Toscana. Ora, io vorrei eh, arrivare velocemente a, ad esplorare, seppur di sfuggita... Alcuni, alcuni assunti che sono stati proposti eh, li dico così come l'ho segnati e non c'è stato un ordine cronologico terzo settore, terzo settore è clientelismo è vero io ricordo quando avevo 18 anni io avrei voluto fare il servizio civile all'epoca c'era ancora il servizio militare obbligatorio bisognava passare o per l'ARCI, e l'ARCI era PC, oppure per Comunione e Liberazione. Di conseguenza, non accettando certe logiche, io sono partito per Macomer, provincia di Nuoro e mi sono fatto eh, il servizio militare. Questo perché? Perché la longa manus dei partiti aveva già intravisto la capacità di presa che il cosiddetto terzo settore può offrire sulla società civile. Noi, noi come Movimento, siamo quella società civile che non ha filtro attraverso i partiti e che quindi si offre in maniera diversa. Questo non è patente di legittimità e soprattutto di competenza, perché uno può pure essere onesto, ma se è incompetente comunque crea problemi. Noi adesso dovremmo avere l'umiltà di filtrare, selezionare all'interno di questa parte ancora sana del Mondo italiano chi ha le competenze giuste, le competenze necessarie per andare a fronteggiare l'emergenza perché è un'emergenza continua. Io sono stato a Livorno in occasione del ballottaggio e ricordo che abbiamo avuto con Nogarin e con altri consiglieri una discussione che ha fatto crescere tutti, credo, relativamente al problema che anche all'interno di città medio-piccole, e Livorno non è una città medio-piccola, può dare in termini per esempio di pubblica sicurezza la comparsa della grande distribuzione organizzata, che non soltanto produce danni sulla filiera del piccolo commercio, perché sai, ogni posto di lavoro nella grande distribuzione comporta la soppressione di 10 posti di lavoro nel piccolo commercio al dettaglio no, comporta anche dei problemi in termini di pubblica sicurezza perché il piccolo commercio al dettaglio è diffuso nella città e garantisce comunque dei presidi di civiltà quante mamme facendo uscire magari il pomeriggio i figli dicono loro se ti capisci qualcosa entra subito in un negozio e poi da là dentro mi fai sì, se il negozio c'è ma se il negozio è chiuso se per esempio e queste sono testimonianze vere per realizzare un lavoro pubblico il cantiere della metro C a San Giovanni per esempio a Roma il piccolo commercio è costretto a chiudere perché in pratica l'area è off limits, perché un'area cantierata, è un'area commercialmente impossibile da gestire, poi tutto questo produce ulteriori problemi in termini di pubblica sicurezza, problemi cui si aggiungono anche altre situazioni, perché vedete io sono sempre più convinto che il politico debba avere synopsis, questo è un termine platonico, cioè visione d'insieme. Io in prima commissione ho molto spesso udito anche i vertici delle forze armate, dei carabinieri, ma anche della polizia di Stato. E qual era uno degli elementi di lamentazione perenne di tutti? Non soltanto il soldo, quello sempre, ma anche l'invecchiamento degli organici. E mi facevano riflettere alcuni di questi auditi. Una cosa è effettuare un inseguimento quando c'hai 30 anni, un'altra cosa quando c'hai 55. Una cosa è assicurare anche con la tua fisicità il rispetto della legalità, ma se la fisicità non è alla Miami Vice, ma è alla, ve lo ricordate, Totò e eh, eh, no uccellaccio e uccellini pa pasolini. Eh, pa pasolini. con Pasolini Benissimo, se la fisicità è quella con Totò che insegue e non arriva mai è ovvio che e esatto, è ovvio che ci sono problemi e noi stiamo avendo sempre più problemi e aggiungo anche un'altra considerazione e poi mi stoppo perché vabbè dico qualcos'altro poi voglio soprattutto rispondere a domande se ne sono capace io ho imparato una cosa le emergenze, che sono in pratica tutti i giorni segnalate dai nostri media, sono emergenze volute, perché in funzione dell'emergenza l'ente pubblico o comunque chi deve spendere è giustificato se non segue le vie canonicamente tracciate dalla norma. E allora in barba alla legislazione vigente tu come commissario, come io vengo da una regione, torno a ribadirlo, in cui per 17 anni abbiamo avuto un commissariato per l'emergenza rifiuti. Se un'emergenza dura 17 anni, voi capite che diventa cronica, e se è cronica non è più un'emergenza. Purtuttavia ha comportato per le casse dello Stato un aggravio di oltre un miliardo di euro, senza che il problema sia stato risolto ma semplicemente alimentando altre sacche di schifezza credo che sappiate che quasi tutto il ciclo dei rifiuti in Calabria è gestito dalle famiglie vrenna e collaterali sono famiglie particolarmente note alla magistratura credo che anche da queste parti ci siano eh, calabresi d'origine non soltanto il mio amico Aldo ma anche altre persone extracomunitari, extracomunitari e rom. Io ho partecipato verso giugno del 2013 ad una riunione che noi abbiamo fatto alla Camera con i rappresentanti di alcune associazioni che da anni e anni e anni lavorano con i rom italiani e romani e ci si faceva notare un dato. La popolazione rom di Roma è quantificata in circa 5.000 unità, tuttavia c'è un'emergenza. Parigi, Parigi ospita circa 30.000 rom, non c'è alcuna emergenza. Pro capite l'amministrazione comunale di Roma spende molto più dell'amministrazione comunale parigina, con annesse tutte le bailie e tutte le periferie. Addirittura ci sono stati dati degli esempi concreti, reali, con cui si poteva immediatamente in collaborazione con i Rom stessi risolvere alcune drammatiche criticità, per esempio la criticità abitativa. I Rom, io l'ho appreso da queste persone, c'erano anche alcuni Rom, in questi incontri di rom sono molto molto bravi nell'autocostruzione perché conservano tuttora alcune abilità manuali che magari noi italiani abbiamo dimenticato 30-40 anni fa, per cui sanno affrontare eh, lavori di carpenteria, lavori di falegnameria, insomma lavori di edilizia molto più efficacemente di quanto non si sappia fare noi italiani, con poche di euro impiegando soprattutto legno perché hanno questa cultura del legno cui sono particolarmente legati con poche migliaia di euro sarebbero in grado di risolvere definitivamente questo problema non si può fare perché bisogna garantire sempre alle solite cooperative società che poi scatole cinesi e così via tu vai alla fine e trovi l'amico dell'amico vi do una chicca io ho notato eh, dei mezzi che vengono a recuperare l'umido dai bar e dal ristorante del senato questi mezzi sono eh, della cooperativa sociale 29 giugno che ha avuto il subappalto dall'ama il, la lavorazione dell'umido e dell'organico del Senato perché ho imparato una cosa se tu vai a intercettare appalti, consulenze, incarichi presso enti istituzionalmente altissimi ti doti di una sorta di clausola di salvaguardia perché vai a lavorare per degli insospettabili ed è proprio là che devi invece andare a cercare con maggiore attenzione Concludo, noi secondo me dobbiamo come movimento procedere per quanto riguarda appunto ILEA nell'ambito delle politiche sociali, dobbiamo porci una domanda, io ho già la risposta però io non sono nessuno, nel corso in pratica di un periodo che ha contrassegnato l'intero Novecento e che sta avendo con qualche interruzione comunque una continuazione anche in questo ventunesimo secolo. Noi italiani ci siamo sempre più urbanizzati. L'urbanizzazione della popolazione italiana dà delle conseguenze in termini di erogazione di servizi sociali perché nel paese comunque ci sono delle strutture che non sono esattamente quelle della città e quanto più la città assume dimensioni importanti, dimensioni di megalopoli, di metropoli, tanto più il problema si pone in maniera ancora più difficile da affrontare. Siamo proprio sicuri che sia quella la strada da percorrere, non c'è la possibilità ad esempio di ripensare ad un modello di riurbanizzazione di centri abitati eh, che magari si offrono a pochi chilometri di distanza dalle nostre città, ma che conservano ancora, come si diceva un tempo, la salubrità dell'aere oppure delle acque e via dicendo, noi dovremmo imparare a ragionare in termini sistemici e a mio avviso quella è una direzione quantomeno da indagare. E poi ancora, e concludo veramente, io ho dato la mia piena convinta adesione al movimento perché il movimento si offre come una comunità che vuole integrare, ma ho imparato che le integrazioni si fanno nel rispetto delle regole che debbono essere innanzitutto rispettate da chi deve controllarne l'applicazione sugli altri a me non interessa che un reato sia commesso da un ganese oppure da uno slovacco oppure da un italiano a me interessa che il reato non venga commesso e noi purtroppo abbiamo delle strutture di rieducazione e di prevenzione che sono del tutto inadeguate credo che qui abbiate problemi per la storia dell'albergo con la criminalità con la micro criminalità che molto spesso è piccola criminalità sicuramente. benissimo invito a leggere quanto hanno, ha scritto in particolar modo Gerardo Colombo in relazione a dei tentativi che in termini proprio statistici e pertanto scientifici sono molto più efficaci di quelli che poniamo in esso noi in Italia, tentativi volti alla rieducazione e al recupero. È ovvio che se tu non integri, tu esasperi il clima di tensione, tu allontani e pertanto esorti anche ad una sorta di ritorno ad una lotta che non è più di classe, ma ha connotati diversi. Sosteneva e sostiene un grande sociologo, e cioè Vieworca, che la miccia per l'esplosione del razzismo è data da prolungate eh, crisi economiche, che poi, pessimamente governate a livello sociale, portano alcuni, normalmente i più deboli, i più inconsapevoli, ad incazzarsi con quelli che vengono categorizzati come i responsabili del problema. Noi italiani abbiamo poi un problema ulteriore, non, non oscuriamoci, dobbiamo costruirla questa speranza, questo problema è dato dalla nostra latitanza di fronte ad una sana, robusta e consapevole cultura delle regole. Noi di regole ce ne abbiamo troppe e di fatto non le rispettiamo. Noi siamo il paese che forse ha la iperlegislazione massima al mondo, produciamo tuttora avvocati o comunque laureati in giurisprudenza pur sapendo che saranno condannati alla miseria, ma i test, per esempio l'ingresso, non li poniamo per quel corso di laurea ma li poniamo per altri ove il reddito pro capite dell'operatore è tuttora abbastanza robusto Avere la capacità di analisi relativamente a questi drammi significa poi sviluppare una proposta politica che sia legata soprattutto a due binomi scusate ad un binomio secondo me il binomio sotto la cui agita è nato il movimento si chiama giustizia e verità voi sapete che c'è la famosa associazione giustizia e libertà io uso dire invece giustizia e verità dove c'è verità c'è anche giustizia e viceversa la nostra battaglia è ispirata a questi principi e a questi valori e sono sempre più convinto che quanto più i valori sono fondati all'interno delle coscienze dei singoli tanto meno c'è necessità della regola esplicita della legge scritta. Purtroppo noi italiani abbiamo tante leggi scritte e forse significa che tanti valori non ne abbiamo.